Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare delle nuovissime Van Rysel LEDR con il freno a disco. Perché qualche mese fa era già uscito il nuovo telaio Van Rysel che per chi ha guardato quel video attentamente e l'ha ascoltato fino alla fine ha sentito il mio spoiler che dicevo che tra qualche mesetto arriverà lo stesso telaio con la versione disco. Quindi ti consiglio di stare attaccato fino alla fine in questo video perché è probabile che entro fine video ci sarà un altro spoiler molto appetitoso il telaio lo riprendiamo un attimo perché il nuovissimo telaio van risa è ideato con delle fibre di carbonio di alto modulo entra nel mondo delle performance nel modo migliore ti fate un telaio molto leggero che non invidia quelli dei suoi competitor e andiamo subito a vedere la van LDR 105 bicicletta che monta delle ruote full combustion t compatibili tubeless ready ha un manubrio e una sella van risa il peso totale di questa bici con il freno disco è 8,2 kg che per sui dischi è veramente un buon peso perché ricordiamo che lo stesso modello ultra che c'era in commercio fino all'anno scorso pesava 8 kg quindi solo due etti in più di differenza avendo un freno a disco ovviamente tutto l'impianto è shimano 105 dalla pedivella al cambio alla catena e al pacco pignoni a tutto quindi per 1999 euro direi una bici azzeccata e andiamo con la chicca di questo video che è la van rise ledr ultegra in due colorazioni colorazione Nera e colorazione rossa La colorazione nera costa 200 euro in meno rispetto alla rosso Che è veramente un bel colore Visto dallo schermo Qui andiamo a vedere ha delle Fulgum Racing 700 Anche queste compatibili tubeless ready Con copertoni Antixon Fusion compatibili tubeless ready Quindi appena vi arriverà la bici vi consiglio di togliere la camera d'aria E mettere subito il liquido per il tubeless Così avete una bici con delle ruote tubeless Scelta molto azzeccata in questo momento Qui troviamo un manubrio D da zero Da una sella di cantares e un cambio completo shimano ultegra 11 velocità perché chi si sta approcciando a comprare queste bici si sta un attimo chiedendo se vale ancora la pena comprare un 11 velocità oppure aspettare che uscirà un 12 velocità oppure se uscirà un modello a 12 velocità perché ve lo dico non è da escludere questa cosa e qui andiamo su una bici da 7 ,6 kg 6 con il freno disco quindi bici attaccatissima anche questa una bicicletta con un cambio meccanico non top di gamma perché l'Ultegra ricordiamo è il nella scala della shimano con questo peso è ancora più azzeccata di quella 105 e la troviamo a un prezzo di 2499 euro in colorazione nera e 2799 euro in colorazione rossa e spero che questo video ti sia piaciuto se ti è piaciuto mi raccomando non dimenticarti di iscriverti al canale accendere la campanellina per rimanere sempre aggiornato e mettere un bel like così mi supporterai alla grande e io ti saluto e ci vediamo al prossimo video